Sono qua per tutte le amiche, per tutte le sconosciute, per tutte le donne, le compagne di università, le ex compagne di scuola superiore, per tutti, anche gli uomini che... Oggi sono scesi in piazza come me per manifestare quella che è la minoranza delle, degli uomini che sfruttano, fanno violenza sulle donne ma anche non solo, si parla anche della violenza dal punto di vista mentale, non solo quella fisica e soprattutto ancora oggi per il divario che c'è dal punto di vista lavorativo e non solo tra uomini e donne. Uno dei temi della manifestazione è quello della condivisione del lavoro di cura. Tu nella tua vita quotidiana cosa fai in questo senso? Allora io vivo con mia madre, eh, la, quindi la mia famiglia finisce lì, io e mia madre e diciamo che vivendola così... Ci alterniamo in tutto. Lei mia madre lavora, io studio all'università, quindi sto più tempo io a casa. Quando c'è il momento di apparecchiare, di sparecchiare, cucinare, ci sono anche io, ovviamente. Penso che in una normale famiglia c'è chi è chi in quel momento è libero fa la determinata cosa. Chi è occupato non può farla e quindi dovrà occuparsene l'altro. Quindi possiamo dare una notizia, anche i maschi sanno e possono usare la lavatrice. E anche la lavastoviglie, eh, perché... No, <laughs> <laughs>